Cuore il mio e l'anima, la gioia del mio rimpianto, eppure mai i tuoi occhi, sono distesi, nel mio futuro, come diamanti li stringo il tuo profumo, mi torna fuori. Come il segreto che porto dentro non so da quanto, grazie al tuo respiro che mi ha portato il vento e grazie ancora alla tua dolce lacrima. Solo tra i dubbi, ma quando canto li confeziono tutti. Poi quando piango, lenti li scarto, mi prendo morso. Ora è oggi tu i tuoi consigli che mi ha portato il mare Ed oggi sono qui i miei Lo so che devi scappare ma vienimi a trovare Quando son solo